Buonasera a tutte e a tutti, oggi siamo, presentiamo un libro molto importante, vorrei dare una buona partecipazione, una buona serata a tutti coloro che ci accompagnano in questa presentazione e a chi anche ci segue in diretta Facebook, sul sito della CGL Toscana e sul sito di Collettiva.it. Questo vorrei dire che è il primo dei due appuntamenti del ciclo degli incontri che noi abbiamo messo in, in, in campo, diciamo, eh, per rileggere e per studiare ancora di più eh, Bruno Trentin. Eh, questo incontro è organizzato da Cigelle Toscana, dall'Istituto Gramsci Toscana, dalla Fondazione Valore del Lavoro e da Firenze University Press. Bruno Trentin era un grande, è stato un grande politico e prima un grande sindacalista, un grande uomo il cui pensiero è, è sempre di grande attualità, Mi leggendo questo libro... Eh, come dire si scopre si riscopre per chi l'ha conosciuto come anche per me ho, ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo ovviamente si, si scopre di quanto è attuale il pensiero di Bruno eh, rispetto appunto al tema della libertà come questo libro ci racconta, ci narra ma soprattutto della libertà che parte eh, da un lavoro, da un lavoro che sia stabile, che non sia precario e che quindi determini anche la libertà in primis della persona. Eh, ovviamente mh, questo libro, come dire, è un libro che noi oggi presentiamo in questa forma. Avremmo voluto fare una presentazione eh, in presenza, ovviamente, anche eh, che avesse, come dire che rafforzasse anche il valore proprio di questa riedizione di questo libro, che ovviamente è, ehm, a, a cui è stato, è stato integrato con alcuni scritti, con alcune parti anche dei diari di Bruno Trentin, E però io colgo questa occasione per dire che se la pandemia ci consentirà, ovviamente una tregua come quella che stiamo attraversando in questo periodo, eh, noi vorremmo nell'autunno, ovviamente, provare a organizzare una giornata davvero eh, di studio partendo dagli scritti di Bruno e quindi da questo libro in modo particolare, eh, aperto, ma soprattutto per il corpo, per il gruppo dirigente eh, largo vasto della nostra organizzazione. Eh, perché credo che questo sia estremamente importante perché il pensiero di bruno è un pensiero di grande eh, attualità che ci racconta della trasformazione che, si, che, che ha il lavoro ma anche delle trasformazioni che devono avere l'organizzazione peraltro noi come cgl ci stiamo avviando in un percorso della conferenza d'organizzazione quindi questo è eh, come dire è può essere un momento di approfondimento molto importante per tutta la CGL, la CGL. In, questa, in questa presentazione ovviamente ci, mh, ci accompagnano Sante Cruciani che è il curatore del libro è un professore associato di storia delle relazioni internazionali dell'Università della Tuscia ha affiancato Eugenio Ariem che ci ha lasciato eh, da, non da molto ovviamente eh, Gino era mh, mh, diciamo un grande comunque ha fatto un'esperienza politica importante ha ricoperto molti luoghi molti ruoli nella, nel PC prima e, e, mh, e poi nel 2007 ha fatto parte della fondazione di Vittorio e tra le sue passioni c'era una passione particolare quella del pensiero e dell'opera di Bruno Trentin di cui ha curato molte pubblicazioni e anche in questo libro eh, c'è la prefazione di Gina Riemma ovviamente che eh, è stata come dire ha curato diciamo prima purtroppo della sua morte e, mh, poi ci accompagna Barbara Herri, che è professore ordinaria di filosofia, di filosofia politica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha svolto ricerche e ha insegnato presso importanti università straniere, collabora con istituti e riviste di filosofia. I suoi principali temi di interesse spaziano dalla filosofia, dalla filosofia classica tedesca al multiculturalità. Te, Lateralismo e alla globalizzazione politica. Poi c'è l'amico Giovanni mario Mari che ha curato la postazione di questo libro, già professore di storia della filosofia presso l'Università di Firenze, è presidente della rivista Iride, e, um, Filosofia e Discussione Pubblica, si occupa di filosofia del lavoro e ha anche analizzato le trasformazioni prodotte dal processo della globalizzazione economica sulla sua concezione delle categorie di lavoro ozio nella società contemporanea poi c'è Stefano Musso, professore associato di storia contemporanea presso l'Università di Torino collabora con vari enti e istituti di ricerca è stato presidente della società italiana di storia del lavoro e si occupa di storia del lavoro in ambito nel quale ha realizzato anche numerose pubblicazioni e poi c'è Alessandra Pescarolo che è ricercatrice di storica, eh, storica sociale membro della società italiana di storia del lavoro anche lei ha curato numerose complicazioni di taglio sociologico sul lavoro e l'impresa e da anni studia la relazione fra genere del lavoro nel quadro, nel quadro delle trasformazioni della famiglia e dei diversi regimi di welfare e poi c'è eh, Susanna Camusso che concluderà eh, questa presentazione che ovviamente tutti conoscete, è stata segretaria nazionale della CTL, oggi si occupa di politiche di genere e di politiche eh, internazionali. E, insieme a noi, è con grande onore, che lo voglio dire, orgoglio e non vi nascondo anche con una certa emozione, che ci accompagnano in questa presentazione, sono con noi la moglie di Bruno Trentin, Marcelle Padovani. Eh, che davvero ringrazio per questa partecipazione e la moglie di Ifina Ariemma, Luciana Anzalone, quindi a loro davvero un grazie di, a tutti voi e anche a loro un grazie davvero di cuore e questa cosa ci riempie davvero come dire, anche di orgoglio e ci fa particolarmente piacere. Io a questo punto vorrei passare subito a discutere davvero di questo libro e del pensiero di Bruno Trentin dando la parola al curatore del libro che è Santo Sante Cruciani quindi a te la parola per eh, il tuo intervento oh, Sì innanzitutto buonasera a tutti e vorrei anch'io ringraziare la CGL Toscana alla fondazione Gramsci di Firenze, la fondazione Valore Lavoro e la casa editrice Firenze Universi di Presse per questa iniziativa che ci aiuta a, a connettere la dimensione della ricerca storica con quella a della riflessione politica su temi di grande attualità non è un caso che il titolo che abbiamo voluto dare all'incontro di oggi è ripresa occupazione qualità del lavoro la lezione di Trentin e per quello che riguarda Uh, I lavori di questo pomeriggio ringrazio innanzitutto tutti gli amici che hanno accettato di discutere eh, il libro. Quando con Giovanni abbiamo oh, pensato a come impostare e questa uh, questa discussione abbiamo cercato di dare spazio a uno sguardo interdisciplinare al pensiero politico alla biografia politica e all'azione eh, di Trentin da qui anche i percorsi i plurali degli studiosi che discuteranno con noi la libertà avviene uh, prima e naturalmente ringrazio oh, anch'io oh, Luciana Riem e Marcella Padovani per la loro amicizia e per il sostegno alla riedizione del libro. Il libro è stato davvero il eh, risultato di sforzi convergenti. Siamo partiti dal lavoro di Ginio Ariemma. Presto la fondazione di Vittorio, o iginio e Giovanni avevano già lavorato con la FUP per la riedizione di un altro volume importante di Trentin, la città del lavoro, sinistra eh, e, e crisi del, del Fordismo, e insieme avevano impostato la riedizione della libertà viene prima. Occorre dire che eh, entrambi i libri, eh, importanti nella riflessione teorica di Trentin, avevano avuto oh, un eco nel dibattito politico della sinistra italiana, in qualche modo al di sotto delle aspettative. In entrambi i casi, la sinistra italiana stava ah, percorrendo o quello che Trentin aveva definito il trasformismo storico, vale a dire una deriva politica che metteva in primo piano l'accesso al governo, al di là poi dei contenuti dell'azione eh, riformatrice. E La libertà viene prima, era stato accolto come una raccolta di saggi. In realtà è, un, è molto di più. È un libro che eh, racchiude l'intera esperienza a politica di Trentin, In una a fase della sua biografia, eh, nella quale eh, era impegnato in prima persona nel Parlamento europeo per la battaglia di un'Europa Politica, capace di agire con una voce sola come attore internazionale e Trentino era nello stesso tempo impegnato oh, all'interno dei democratici di sinistra nella commissione per il progetto con documenti importanti redatti a stretto contatto di Gino Ariemma sulla uh, politica dei democratici di sinistra il manifesto per l'Italia e poi il manifesto L'Europa che erano stati impostati sulla base di alcune parole d'ordine: la libertà, i diritti e la persona. Uh, nel eh, organizzare la riedizione del libro, insieme a Giovanni Mari abbiamo ho cercato di lavorare su due versanti. Da una parte, restituire la complessità della vicenda umana e politica di Bruno alla dimensione della storia. Noi crediamo che il modo migliore per rendere omaggio a Bruno Trentin è studiarlo, cioè confrontarsi fino in fondo con la complessità uh, della sua, del suo pensiero politico, della sua militanza politica e sindacale, in una dimensione che... È interdisciplinare e transnazionale. Abbiamo cercato di entrare nel cantiere intellettuale di Trentin. Abbiamo cercato di capire come i saggi raccolti nella libertà vieni prima venivano pensati e elaborati da Trentin nel fuoco di una battaglia politica impegnativa e anche di una vicenda umana che trova uh, spazio nei diari in un combattimento corpo a corpo contro una dura repressione, depressione che toglieva anche senso al lavoro politico quotidiano. Abbiamo cercato di fare eh, tutto questo oh, anche attraverso il saggio introduttivo che abbiamo voluto intitolare critica del fordismo e dinamiche del potere nella ricerca transnazionale di Bruno Trentin. Eh, abbiamo individuato alcune eh, fasi principali della sua eh, biografia, ricordo soltanto oh, alcuni filoni principali, il carisma del padre, la resistenza in Francia e in Italia, la scoperta della cultura liberale americana grazie a un soggiorno di studio ad Howard nel secondo oh, dopoguerra e poi la militanza tra gli eretici nella CGL tra guerra fredda e neocapitalismo è il periodo in cui i trentini dal 1950 al 1962 svolge un ruolo di avanguardia nel rinnovamento della cultura politica della CGL a stretto contatto con Giuseppe Di Vittorio attraversando insieme a lui la sconfitta della Fiume nel 1955 eh, alla Fiat e la crisi del 1956 con l'invasione sovietica dell'Ungheria. Ed è in questo periodo che Trentin si batte per aprire la CGL alle dinamiche del processo di integrazione europea con una risoluzione importante della CGL nell'estate del 1957 ed è in questo periodo che Trentin analizza da vicino con grande efficacia con grande intelligenza le trasformazioni del neocapitalismo appunto la celebre eh, eh, relazione al convegno dell'istituto Gramsci del 1962 un altro filone importante è quello del sindacato dei consigli il sostegno della CGL alla primavera di Praga e poi il nodo della libertà dal 1963 al 1980. 88. abbiamo cercato di ragionare eh, insieme a Giovanni sulle conseguenze di quella che è stata definita una rottura epistemologica nel pensiero di Trentin proprio attorno al nodo della libertà il tentativo di andare oltre il marxismo per confrontarsi con altre culture provenienti dal personalismo cattolico provenienti anche dalle riflessioni di Anna Arendt e Simone Weil e poi l'altra fase è quella del sindacato dei diritti, l'Europa politica e della pubblicazione della città del lavoro dal 1980 al 1997, un periodo in cui Trentin è protagonista della vita politica italiana ed europea, a guida la rifondazione della CGL attraverso o il, eh, il sindacato di consigli attraverso il programma fondamentale della cgl facendo una scelta forte a favore del processo di integrazione europea, condividendo la strategia di Jacques Delors di una federazione di stati e nazione, dando un contributo importante nel 92 e nel 93 all'ancoraggio del paese. Al processo di integrazione europea con l'accordo con il governo Amato nel 1992 che lo porta poi anche alle dimissioni da segretario perché non aveva rispettato il vincolo di mandato nei diari trentini scrive con l'inferno dentro di me ma consapevole che per l'interesse del paese era necessario affrontare quel, quel passaggio anche in nome di una riforma dell'organizzazione del lavoro e della e del ruolo dell'Italia in Europa e dell'Europa nella divisione internazionale del lavoro e poi l'accordo del 93 questo ho condiviso fino in fondo con eh, il presidente del consiglio Carlo Azeglio Ciampi e con un protocollo anche su nuove eh, politiche del lavoro fondate sulla concertazione sulla conoscenza sulla formazione permanente dei lavoratori anche questo un grande tema trentiniano a partire dalle 150 ore e infine il fidone dell'Europa e della mondializzazione e della libertà viene prima dal 1988 al 2007 e in questo periodo trentin e eh, è un rappresentante di primo piano della sinistra, non solo italiana ma europea. Al Parlamento europeo oh, siede a fianco di personalità come Michel Rocardo, Giorgio oh, Napolitano. O svolge importanti relazioni nella commissione del parlamento europeo per le politiche economiche ed è in questa fase dal 99 al 2004 che trentin si rende conto come sempre del resto che le trasformazioni dell'organizzazione del lavoro che il nodo del rapporto tra diritti e conoscenza deve essere analizzato a partire anche dalle trasformazioni dello scenario geopolitico e il periodo che va dal 99 al 2004 è un periodo ricco di queste trasformazioni. Trentino si era già, si era già confrontato con la trasformazione geopolitica dell'89, con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione del blocco o sovietico o in questo caso Trentin è ben consapevole che nel panorama degli attentati terroristici dell'11 settembre della guerra in Afghanistan e poi e anzi prima della guerra in Iraq e poi della guerra in Afghanistan la partita per i diritti del lavoro era tutt'uno con quella di un rinnovato ruolo dell'Europa sulle nelle contesto oh, internazionale e non è un caso che la libertà avviene ah, prima a ah, unisce nelle sue sezioni questi questi temi appunto o oh, nella sezione dedicata al lavoro e alle sue trasformazioni o qui il volume quindi riprendo o oh, riprendo l'indice nella sezione sulle europee processi di globalizzazione o oh, in quella sulla partecipazione al capitale o codecisione o in quella intitolata Per un progetto di, eh, di società. A uh, Trentin, nella libertà viene prima, fa i conti con una sconfitta una sconfitta politica dell'intera sinistra eh, europea eh, che non si accorge eh, della posta eh, in gioco a livello internazionale che è proprio quella del ruolo dell'Europa nel contesto oh, internazionale. Nelle eh, saggi raccolti nella libertà viene prima e ancora di più nei suoi i diari Trentino Trentin scriverà parole di fuoco contro anche quelle parti della sinistra europea che hanno preso posizioni contro il trattato per una Costituzione eh, europea. Trentin polemizzerà a fondo con la componente eh, del socialismo francese che prenderà posizione per il no al referendum del 2005 e polemizzerà in maniera molto forte anche con quelle parti della sinistra italiana, Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, che condividevano quelle, eh, quelle posizioni. Nonostante tutto la libertà viene prima e anche un libro o colmo di di speranza, o meglio, della consapevolezza che i valori del socialismo libertario sono di grande attualità e possono essere di stimolo per ripensare eh, la sinistra a eh, oggi. Nella, nei suoi diari, una volta pubblicata La libertà viene prima, facendo anche i conti con l'eredità del del padre a quale eh, Trentin eh, rende omaggio oh, ci sono c'è un bilancio potremmo dire di vita amaro ma nello stesso tempo che guarda al che guarda al futuro che mette in guardia dal trasformismo delle sinistre e che sottolinea l'esigenza di connettere sempre la ricerca politica All'azione all culturale. E che cosa resta del pensiero di Trentin? Mi avvio a, a chiudere questo mio intervento per lasciare spazio alla discussione. Resta una lezione di metodo, o quella capacità di leggere e analizzare le trasformazioni del mondo del lavoro nel loro svolgimento con l'attenzione all'innovazione tecnologica con l'attenzione alle sfide che il capitalismo come forza dinamica pone sempre alle forze, eh, alle forze riformatrici alle forze della sinistra eh, europea resta una forte eh, proiezione internazionale una forte scommessa eh, sul ruolo del, eh, dell'Europa e quindi torniamo oh, davvero per chiudere al sottotitolo dell'incontro oh, di oggi eh, ripresa occupazione qualità del lavoro oh, cosa direbbe trentine oggi è difficile eh, rispondere a questa domanda eh, sicuramente metterebbe in guardia da una possibile nuova rivoluzione passiva sui temi che sono di fronte al dibattito politico noi oggi sentiamo parlare di transizione ecologica transizione digitale che sono i temi di cui ha bisogno il paese di cui ha bisogno anche l'Unione Europea ma sentiamo parlare di questi temi in maniera oggettiva quasi in maniera acritica e invece è necessario che eh, le forze del lavoro gli studiosi che si occupano di questi temi contribuiscano. il sindacato sia protagonista di una, di una mobilitazione per capire cosa c'è dentro a questi temi, per portare in questi temi eh, le priorità della conoscenza dei diritti e della libertà nel, eh, nel lavoro. E quindi una lezione di metodo che interroga gli storici delle relazioni internazionali e gli studiosi delle culture politiche e del mondo del lavoro e i dirigenti i, i sindacali come Susanna Camusso che sono appunto insieme a noi per discutere il volume e mi piace concludere ricordando non soltanto La libertà viene prima ma anche il volume di Gino Ariemma dal titolo Perché sono stato comunista la ricerca del comunismo democratico due volumi che dialogano molto bene insieme e che ci pongono domande sulla storia della sinistra europea e sulle i grandi temi di fronte oggi al mondo del sindacato della politica e delle forze del lavoro grazie davvero grazie a Cruciani per aver inquadrato appunto il contenuto del libro e averci anche offerto il titolo di un altro libro da leggere insieme per appunto per approfondire ulteriormente la figura anche di Gino Ariemma e a questo punto darei la parola a Giovanni Mari e... Giovanni ci sei? sì Vai. ci sono bene mi auguro che mi sentiate bene io vi sento bene ok andiamo andiamo avanti mi metto anche l'orologio allora intanto mi associo ai ringraziamenti di Sante, Cruciani in particolare, ovviamente, anche a Marcel, eh, a Marie-Marcelle e a Luciana per volere essere state presenti. Eh, la cosa mi ha fatto molto piacere e non solo a me lo ha fatto, ma voglio, voglio sottolinearlo ehm, per mille motivi. Eh, vorrei centrare il mio intervento su, su tre questioni. Eh, in qualche maniera mi collego anche a ciò che ha detto Cruciani, all'idea di, di libertà, della libertà viene prima, la libertà nel lavoro viene prima, l'idea poi quindi di, di persona che è molto legata è molto centrale in questi testi di questo libro e anche accenno all'idea di socialismo, su cui, a cui ho dedicato un pezzo pubblicato nel libro e quindi mi si permetterà di essere su questo molto, um, molto rapido e, mo e molto farò soltanto qual qualche accenno Allora, che cosa significa libertà viene prima? Il concetto non è banale, non è semplice e soprattutto per molti versi è un concetto Inedito se non eterodosso per una cultura che viene dal marxismo a cui anche Bruno Trentin si ascrive è il tema questo del significato della libertà della libertà che viene prima che su cui si interroga in maniera con una breve ma profonda riflessione Iginariemma eh, al, all'inizio del suo libro all'inizio del libro nella sua presentazione e lo fa anche in maniera direi sofferta per certi versi perché si rende conto che il tema non è banale non è semplice rispondere a questa, a questa domanda alla fine poi Iginio che in fondo questa presentazione di Ginio è l'ultimo testo che lui ha scritto, e l'ha terminato proprio pochi giorni prima eh, di entrare nella fase finale, con cui io ho seguito anche, grazie a Luciana. Alla fine Ginio arriva a dire: Ma questa l'idea di libertà è, è una libertà assoluta, assoluta. Ed io concordo in parte con questo, nella sostanza, con questa idea che sia assoluta, anche se poi in Trentine quest'idea viene storicamente determinata. Ma è assoluta perché, perché da essa non si può prescindere e perché da essa iniziano gli altri, eh, le, tutte le azioni tutte le attività. In un quadro di complessità del concetto perché ripeto è un concetto che parte e che Trentin vuole sviluppare a partire dal lavoro subalterno quindi dal luogo in cui storicamente la libertà è stata maggiormente sacrificata nella, nost nella nostra società <coughs> il lavoro appunto etero diretto ah, sì. in cui la libertà certamente non è stata lungamente negata quindi questo, il titolo di questo libro è anche un giudizio storico. È un giudizio storico sulla nostra società, sulla società prodotta dal capitalismo, una società che nasce con la rivoluzione francese. Non casualmente, la copertura, la copertina che Bruno Trentin scelse per il libro e che noi abbiamo riprodotto, ha l'immagine della croix eh, della libertà che è a capo del popolo della libertà che guida il popolo che è un'immagine del pittore che nel 1830 compose questo, questo, questo quadro e che vuole essere un po' una, un emblema della rivoluzione francese quindi la, la elaborazione di Trentin a questi punti di riferimento la storia di oggi la rivoluzione francese l'esigenza quindi di sviluppare la libertà ma in che senso oggi c'è si può parlare di libertà che viene prima in che senso e questo è il punto centrale di riflessione di Trentin in una società poi che noi poi conosciamo come una società controllata dagli algoritmi, controllata dalle dall intelligenze artificiali, dal, dal controllo digitale in tempo reale del lavoro e anche delle nostre attività che vengono continuamente codificate. Eppure il giudizio di, di Trentin vale anche per questa società che lui, non ha conosciuto nello sviluppo che noi già conosciamo dice Trentino ad un certo punto che milioni di lavoratori hanno raggiunto la conoscenza nel senso cioè che la conoscenza è entrata in un intreccio indissolubile col lavoro È proprio su questa base che la libertà è nel lavoro, perché il lavoro è sempre, più una, è sempre più conoscenza, dice Trentin. Dice proprio questo, il lavoro è conoscenza, perché nelle attività produttive la conoscenza è sempre più presente e se anche, dice Trentin, è in questo momento minoritaria, poi essa si espanderà sempre di più, lo dice nel 2004, e noi oggi possiamo dire che questo sta accadendo e che questo è accaduto. Cosa significa che la conoscenza si intreccia nel lavoro al punto che appunto milioni di persone hanno a che fare, si svilupp sono sviluppate sul piano della conoscenza? Significa che nel lavoro l'attività lavorativa è sempre più segnata da una da, da un'attività che è attiva, non passiva, come è nel lavoro fordista o nel lavoro della società industriale. Poi dirò l'altra faccia della medaglia, ma su, da questo punto di vista, da questo punto di vista cioè della innovazione della tecnologia, dell'economia della conoscenza, della società dell'informazione, della società della conoscenza del rapporto nuovo tra economia e mercato, della flessibilità interna anche alle fabbriche, del lavoro di gruppo, di team, tutti questi elementi hanno determinato questa, questo fatto storico che Trentini sottolinea che coinvolge il lavoro ma ci coinvolge tutti in cui la conoscenza è sempre più intrecciata alle attività. Sappiamo che è anche intrecciata al consumo, il quale non può essere svolto se non a certi gradi di conoscenza. Quindi la conoscenza è effettivamente giunta ad un livello inedito di intreccio con la vita, il lavoro e lo stesso consumo. si sofferma soprattutto sulla vita e sul lavoro ma lo sottolinea come forse nessuno l'aveva fatto precedentemente lavoro con la conoscenza cosa significa lo ripeto significa poi creatività significa invenzione capacità di risolvere significa professionalità e applicazione nel lavoro della professionalità cosa che nel lavoro fordista come sappiamo non avviene tutto questo per Trentin anche se lui insiste appunto che è ancora minoritario ma tenderà ad essere la forma di lavoro del futuro nel suo giudizio che io condivido quindi questo è prima di tutto la ricon il riconoscimento della conoscenza nel lavoro e, ma non c'è conoscenza senza libertà lo diceva anche Simone Weil che il pensiero non si sviluppa senza libertà se la conoscenza è un elemento intrinseco della produzione, se la conoscenza è un, è un fattore principale della produzione, essa ha un nesso ed essa può essere, questa è la grande sfida, essa può essere la base della libertà, di una libertà conquistata nel lavoro. Certo, tutto, niente è regalato, su questo, questo stentino non ha dubbi, e questa libertà va affermata, essa è il risultato di una battaglia, di una lotta, essa prima di tutto è il risultato dell'affermazione di una serie di diritti. Quindi libertà, diritti, conoscenza, diritto prima di tutto all'informazione, diritto ad una socializzazione della conoscenza, diritto ad una ad un lavoro, ad un, ad un contratto di lavoro certo, eh, eh, diritto anche ad un lavoro di pari dignità fra, le, fra uomini e donne. Significa una serie di diritti soggettivi che costituiscono un risultato che, ma che va, storico ma che vanno appunto applicati perché quella conoscenza che è nel lavoro divenga libertà nel lavoro ma c'è l'altro lato di questa analisi che, sul quale anche Trentino si eh, si sofferma profondamente ed è ciò che ricordava un po' anche la Dalida all'inizio Dalida Angelini all'inizio quando legava la libertà anche alla fine della precarietà o alla sconfitta della precarietà perché se la conoscenza è la base della libertà di una libertà di cui l'impresa ha bisogno perché senza questa conoscenza non c'è un'impresa che sappia vincere la competizione perché questa conoscenza è anche produttività è libertà e produttività e questo è il fatto inedito che si possono coniugare gli interessi del lavoro la qualità del lavoro e gli interessi dell'impresa, se questo da una parte è vero e se questo è ciò che accade nei lavori di più alta professionalità e nelle imprese di maggiore innovazione, c'è l'altro lato, quello dei poor work, dei lavori poveri, come dice Trentino, dei lavori cioè in cui non c'è conoscenza o la conoscenza non c'è, lavori in cui c'è appunto non c'è la certezza neanche del contratto, lavori in cui un certo taylorismo della piattaforma, diremmo noi oggi, è forte e vincolante. Quindi esiste l'altra faccia della medaglia, quella cioè che la conoscenza diventa un elemento o può diventare un elemento, ed è oggi un elemento di divisione. Non è soltanto un elemento di libertà. L'assenza di conoscenza diventa un elemento di subordinazione, diventa un elemento di, di lavori poveri, diventa una causa di un lavoro anche, anche precario. Ma su, que ma su, questa, su questa problematica anche, essa, anche su questa Trentin ci dà un'indicazione che va appunto nella direzione di sviluppare la qualità del lavoro che è un po' il titolo del nostro incontro perché allora questi, fra questi diritti che ho ricordato c'è anche prima di tutto quello della formazione di una formazione continua per tutta la vita nel senso cioè che questa polarizzazione che a partire dalla conoscenza noi possiamo descrivere deve, cioè, deve essere contestata perché essa può creare un, un ghetto un ghetto di lavori poveri dice Trentini che ci sia uno studente che fa un lavoro precario occasionale lo si può anche capire ma quello che dobbiamo combattere è invece che questo lavoro divenga un ghetto un ghetto per tutti e da questo ghetto come si esce si esce con tutta una serie di politiche si esce con un nuovo contratto e un nuovo statuto, dice Trentino, un contratto capace di unificare lavori a tempo indeterminato lavori stabili, lavori precari, lavori autonomi e lavori subordinati, un lavoro in grado, un, un contratto nuovo e uno statuto nuovo di questi lavori, fondato su quei diritti che ricordavo, poi i diritti li sappiamo, fra cui l'importante c'è il diritto... Ho il diritto di un'informazione preventiva, il diritto quindi di partecipazione, un diritto di partecipazione, un diritto di formazione, un diritto di, fra uomini e donne di essere pagati nello stesso, nella, stessa, nella stessa maniera. Ma quello che vorrei sottolineare, e questo è tipico di Trentino, che non è né un lavorista né un assistenzialista nei confronti dei problemi del lavoro, è che da questo ghetto, si può uscire soprattutto attraverso una promozione della mobilità non è soltanto una questione di intervento dello Stato è anche una questione di capacità delle persone di uscirne purché esse siano messe in grado di farlo ecco quindi fra i diritti che Trentin sottolinea come un diritto fondamentale che egli sempre ci ricorda quello delle uguali opportunità perché sono le uguali opportunità che do, con cui dobbiamo combattere. E devo dire che queste uguali opportunità sono, che vanno nella direzione della libertà, appunto, sono un'uguaglianza un che per Trentin viene prima di quella economica. Non è che non si veda la necessità di un salario equo o di una ridistribuzione più equa da parte di Trentin figuriamoci se non lo si vede, <coughs> ma questa rincorsa al salario poi alla fine perde sempre e Trentino aveva conosciuto le fasi anche dell'alta inflazione in Italia. Quindi quello che dobbiamo sottolineare per Trentino sono le uguali opportunità, queste uguali opportunità che danno possibilità proprio attraverso l'acquisizione di conoscenza di una possibilità di, di mobilità sociale il ghetto lo si evita anche con la, con la mobilità ho detto anche perché ovviamente poi ci vogliono tutta una serie di politiche accanto, politiche contrattuali nuove, politiche di, di, di lavoro attivo politiche che vanno nella direzione di qualificare tutti i lavori ovviamente, però esiste questo richiamo di Trentino eh, che è un richiamo alle uguali opportunità come elemento fondamentale perché i diritti formali divengano dei diritti, dei diritti, dei diritti reali. Lasciatemi due minuti soltanto ancora perché volevo fare un riferimento più attuale da questa impostazione poi legata anche al socialismo che è un processo di liberazione della persona e che quindi è qualcosa che inizia da subito, non importa secondo Trentin di andare a conquistare lo Stato per iniziare un processo della liberazione della persona, questo inizia subito. Eh, i due tempi sono un elemento che Trentin critica fin dalla città del lavoro. Non c'è prima il tempo politico e poi il tempo sociale. Non si deve prima conquistare lo Stato e poi creare un lavoro più libero. Il lavoro più libero lo si può creare e la, e la, e la politica deve accogliere questo input che viene dalle trasformazioni sociali. Quindi non c'è una politica, una priorità o una autonomia del politico tutt'altro il politico in qualche maniera ha la sua funzione indispensabile però anche il sindacato è un soggetto politico e anche la lotta e anche la battaglia sociale ha un suo significato politico e, e il purificato politico deve essere eh, in qualche maniera sancito da decisioni ma da decisioni politiche ma quello che volevo dire appunto è che per eh, noi mh, a cosa conduce in fondo questa sottolineatura della libertà? Ripeto, porta ad un'idea attiva del lavoro, l'idea della persona che è attiva nel lavoro e che ha rotto quindi quella negazione della persona, dell'attività che è tipica del, del, del fordismo. Quindi a un soggetto politico, eh, della, a, un, a un lavoro che è soggetto, della, della trasformazione sociale e anche dello sviluppo della democrazia ci dice Trentino: ma che senso ha una democrazia la quale non c'è democrazia se non c'è un lavoro in cui ci sia libertà autorealizzazione se la persona nel tempo più importante della sua vita non si realizza quale democrazia ci potrà essere quando questa persona va nella società come cittadino da cui anche un altro tema, quello della critica e della rottura della separazione tra l'impresa e la società, nel fatto che nell'impresa appunto non c'è il cittadino e invece il cittadino ci sarebbe soltanto nella società. Questo è un tema anche della città del lavoro. Ma vorrei terminare con una battuta sola e con una citazione sola. Quando Draghi l'altro giorno all'Accademia dei Lincei ha fatto questa lezione sul, buon cred... sul, buon... sul debito buono sul debito pubblico buono e il debito pubblico cattivo ha fatto un discorso interessante di macroeconomia keynesiana in cui però i soggetti di questa trasformazione e di questa ripresa, chi sono i soggetti? Sono il mercato perché determina la finanza dipende i tassi di interesse, sono lo Stato che deve creare fiducia eh, nelle famiglie e nell'economia. Sono appunto le famiglie come un soggetto del consumo, ed è infine l'ultimo soggetto, l'impresa, la quale deve investire. Il lavoro c'è, ma non è un soggetto attivo. Il lavoro c'è come occupazione. Ma anche in Keynes il lavoro è una, un fattore della, della, degli investimenti produttivi in beni di capitale ma è un fattore economico in Trentini il lavoro non è mai un fattore economico e il lavoro deve essere un soggetto di questo processo per questo dico che quando il sindacato è riuscito negli scorsi giorni a porre il problema di un blocco dei licenziamenti in vista di una costruzione di una politica attiva e di una riforma degli ammortizzatori ha fatto un atto secondo me molto importante. Ed è un atto che ci riporta, lo citava Sante, a quell'accordo a quella, a quell che Trentin fece con Ciampi nel 1993. Poi sappiamo che cambiarono governi e quell'accordo poi non ebbe davvero gli sbocchi che, che ebbe, però una strada trentine già la dette ed è una strada che oggi il sindacato e anche la sinistra dovrebbero si ritrovano di fronte quello cioè di porre soprattutto da parte del sindacato il lavoro come un soggetto di questa trasformazione un soggetto attivo e non solo un soggetto passivo attraverso un momento di Partecipazione alle grandi scelte, che appunto una eh, visione macroeconomica keynesiana non, non accetta. Bene, credo che Trentin sia un stato intellettuale molto importante e non soltanto per la sinistra. A mio avviso, il suo insegnamento, la sua riflessione, la sua esperienza anche come dirigente sono fra le più interessanti. Della seconda, della seconda del secondo novecento forse dal punto di vista della sinistra è l'intellettuale più importante del novecento dopo antonio gramsci grazie grazie giovanni concordo con la cosa che con quest'ultima cosa che dicevi un po' meno sull'esito della richiesta sul blocco di licenziamenti e sul risultato ma eh, non è oggetto di discussione oggi eh, Velocizzo perché sei stato un po' lungo, darei la parola a Barbara Ervi per il suo intervento. Grazie. Grazie, eh, mi unisco ai ringraziamenti mh, nei confronti di tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, ovviamente anche e soprattutto i curatori di questa seconda edizione eh, che ci permette di rileggere mh, in una versione arricchita e pensiamo a quasi vent'anni esatti dal G8 di Genova che non a caso ricorre nelle pagine del diario e quindi ci permette di riguardare a ritroso eh, gli anni eh, della trasformazione di allora il rilancio della sinistra italiana, il Partito Democratico, e dopo Berlusconi a cui naturalmente non farò riferimento ma eh, allo stesso tempo ci arricchisce con questi nuovi materiali, le pagine del diario il periodo di gestazione della prima edizione l'intervista e così via e il complesso di tutti questi materiali che ci fa rileggere no? con uno sguardo nuovo e vibrante se vogliamo appassionato eh, questo testo ritroviamo il nesso virtuoso fra lavoro e conoscenza eh, su cui giovanni si è eh, soffermato a lungo entro quel particolare momento storico e addirittura facendoci dire che il nesso virtuoso è addirittura la condizione di possibilità del primato della libertà nelle condizioni di lavoro subordinato. E in queste pagine vediamo che la libertà viene fuori come autodeterminazione, progettualità, diritto al conflitto, a me piace ricordare anche questo, non soltanto dei lavoratori e lavoratrici subordinati, ma senza dubbio a partire dalle loro condizioni nella struttura organizzativa d'impresa e da lì Trentin vuole fondare il progetto di riformulazione eh, della sinistra politica e non solo e anche sindacale a partire dalla redistribuzione dei poteri e delle libertà dei lavoratori e lavoratrici nell'impresa e nell'unità di lavoro e questo lo dice in forma anche polemica oltre una visione risarcitoria, meramente redistributiva, divisiva corporativistica ed economicistica che secondo lui si era affermata fino ad allora in Italia e con effetti negativi sulla società politica e non solo italiana ma anche dell'Unione e quindi questo che vi ho detto finora Trentin lo collocava già con molta chiarezza con molta lungimiranza in quella che lui aveva chiamato la rivoluzione tecnologica informatica che per lui era la terza rivoluzione dopo la prima industriale e la seconda, quella appunto fordista terrorista e se mi permettete devo citare dalla pagina 55 e 56 di questo testo perché meglio di lui non si può dire quello che vorrei esporvi. E, mh, Trentin dice la terza rivoluzione in un contesto di globalizzazione dei mercati e dei capitali ha comportato in primo luogo nell'impresa e nell'unità di lavoro, nell'organizzazione della produzione e nell'organizzazione del lavoro una rimessa in discussione dei precedenti equilibri di potere e dei precedenti rapporti di subordinazione. In altre parole, una redistribuzione dei poteri e delle libertà. Pagina 55. Questa terza rivoluzione, espropriando tendenzialmente per il, gran numero, per il più gran numero il controllo di una conoscenza in costante evoluzione e richiedendo per contro al lavoratore, e cioè a tutti i lavoratori, una responsabilità dei risultati, dei suoi interventi coscienti nella produzione, diffondendo l'insicurezza e la precarietà dell'occupazione attraverso gli incessanti processi di ristrutturazione e di delocalizzazione che sono ormai divenuti una fisiologia addirittura un segno di vitalità dell'impresa moderna, a pagina 56. Quindi possiamo vedere retrospettivamente la lungimiranza con cui a mio avviso Trentin parla in una visione sinottica eh, di rivoluzione informatica che riguarda le relazioni sociotecnologiche e il loro impatto sui sistemi e rapporti di produzione. E secondo me forse avrebbe potuto condividere quello che vi dirò brevemente fra poco. Prima di tutto la rivoluzione digitale di cui molti adesso nel 2021 parlano come se fosse l'ultima grande rivoluzione, la chiamano quarta rivoluzione, in realtà è il seguito della rivoluzione cibernetica e non se ne va il vantaggio di parlare di rivoluzione cibernetica che include la rivoluzione digitale o usare come fa Trentino un unico nome, pur sapendo che ci abbiamo a che fare con due dimensioni di questa nuova, eh, nuovi assetti delle relazioni sociotecnologiche ed economiche, significa che abbiamo a che fare con sistemi. In movimento, l'animale, essere umano e la macchina, intese entrambi come sistemi che vengono visti, come dice Wiener, uno dei creatori della cibernetica, attraverso il, il sistema dello studio integrato della comunicazione e del controllo. Questa idea che la, la cibernetica contenga già i, progress, i, i progressivi eh, aspetti di smaterializzazione, ma che in realtà questi aspetti di smaterializzazione di digitalizzazione e così via hanno complicato e non facilitato i vincoli e le densità simboliche e fisiche della materialità eh? quella che ancora esiste nelle, nelle fabbriche pur delocalizzate e terziarizzate in gran parte del nostro mondo e a me piace dire che a differenza di alcuni volumi molto più recenti eh, successivi al 2004 no? la prima uscita del, del, del libro di Trentino c'è invece un oscuramento della durevole preesistenza della rivoluzione cibernetica, in cui l'antica concezione di macchina, come congegno che si muove nel mondo, e di animale, di essere animato, come qualcosa che si muove e respira, ci dà quel senso di continua e perdurante gravità, opacità, durevolezza della materialità. Eh? E quindi questo libro non sfugge, cioè sfugge a, a mio avviso. Alla debolezza di cadere se vogliamo nel grande sogno della grande smaterializzazione per cui tutti i vincoli verranno superati e quindi ci dobbiamo abbandonare no? a questa grande trasformazione per cui alla fine ci potremo liberare eh? e non invece criticare e decostruire i vincoli della materialità. Non solo, ma quello che si potrebbe dire. Vi, vi, vi tolgo la citazione successiva pagina 57 e con un motto potrei dire che secondo me Trentin ci dice se non cogliamo come la sfida della conoscenza e alla conoscenza includa a cascata tutto il resto manchiamo il bersaglio e tutto il resto significa in una visione sinottica ovviamente diritti e parità di genere organizzazione produttiva democrazia, pensiero ecologico e addirittura interspecista assieme alle tecnologie mi sembra di aver ritrovato in queste pagine l'idea che tecnologie svolto ecologico, parità di genere e diritti non si possano scintere eh? e che questa sfida alla conoscenza nell'età cibernetica che ripeto va vista come ancora comprensiva di quella digitale entra dentro la dimensione geopolitica mi sembra che sia già stata nominata prima nella struttura delle interazioni multiple ricorsive a geometria variabile della globalizzazione e quindi lo sguardo di una, di una globalizzazione non meramente economica ma politica in cui sono le società che sono sistemi come ci dice la cibernetica sovraindividuali che sono in una dimensione globale di interdipendenza sì ma asimmetrica cioè dispari eh, fondata su forti eh, disparità che sono in molti casi anche disparità Lesive. Chiaramente qualcuno di voi dirà ma in fondo siamo nel capitalismo maturo post 89 e quindi che, cosa c'è di nuovo no? di questa lettura molto precorretrice che si trova in questo libro di Trentini. È vero che la fabbrica fondata sul comando tipica della struttura fordista è superata però lo è in forza di questa specifica trasformazione a più livelli. Eh? in cui secondo me anche il passaggio dalla logica al digitale, che ha, che ha reso più flessibili indubbiamente, più instabili certe rigidità no, dei luoghi di produzione, tuttavia le ha spostate e complicate altrove e gli effetti a cascata, se vogliamo, destrutturano, continuano a destrutturare i sistemi paesi, le nostre economie, nell'alveo sì di interdipendenze globali ma in cui se appunto i lavoratori e le lavoratrici non accettano e prendono in mano con autonomi progetti di vita questa trasformazione e eh, eh, condannano non solo se stessi e se stesse ma la stessa struttura democratica all'insuccesso, nel senso che, potrei dire, nei luoghi di lavoro sono da eh, reinventare e realizzare le proposte di un socialismo libertario consistente e fattivo, eh? Perché se tutti dicono che la rivoluzione, se vogliamo chiamarla cibernetico digitale o informatica, come diceva Trentini, sta cambiando e ha cambiato le nostre vite, tuttavia ci sono le due versioni contrapposte. Possiamo dire i tecno-ottimisti e i tecno-pessimisti. Eh? I tecno-ottimisti sono naturalmente quelli che vedono nella liberazione dalla materialità, in questa idea che l'impiego di macchine che per, attraverso gli algoritmi hanno cambiato la replicazione, la standardizzazione della vecchia fabbrica e della vecchia struttura del lavoro e che quindi hanno reso l'economia del valore, l'economia del gratuito, l'open source, lo sharing economy eccetera eccetera però qualcun altro ci invita a dire e mi pare che come già anticipato Giovanni Trentin fosse tra questi attenzione perché se anche lui non poteva parlare del dominio delle sei sorelle o delle cinque sorelle, delle grandi piattaforme, delle multinazionali digitali, tuttavia la, soltanto la supremazia delle grandi sorelle rispetto alla rete delle reti, eh, delle vari nodi di prosumers, stilisti, consulenti, progettisti, consumatori e così via, non è soltanto questo, perché all'interno di questa asimmetria lesiva BI, vi sono anche altri lati oscuri. Per esempio la perdita del controllo, il fatto della seduzione, del fatto che ci lasciamo sedurre da questi sistemi di automazione che prima o poi ci, si renderanno insostituibili, a cui non potremo rinunciare da un certo lato e dall'altro il fatto che sia svuotata addirittura l'innovazione nel mondo del lavoro, la stessa progettualità e lo stesso ruolo della conoscenza umanistica in cui mi sembra che proprio già in questo questo testo si veda il valore fondamentale per il governo del cambiamento e per eh, eh, conoscenza umanistica non intendo semplicemente la vetera eh, visione degli studi classici ma una concezione che appunto ponga i valori ampi di un umanesimo critico e eh, radicale il suo punto centrale se vogliamo un umanesimo che vada oltre anche il passato, ma che sicuramente non eh, rinunci all'idea che si possa creare una nuova rete di reti auto-organizzativa e orientata strateg strategicamente in cui ci sia la possibilità di un gioco a somma positiva e quindi andare fin da adesso perché è possibile recuperare spazi di libertà e di esplorazione creativa dentro le strutture organizzative ha sola condizione di uscire da questa dicotomia e a me pare che anche nella polemica che Trentino inizia a fa sia nel testo che nelle aggiunte che diciamo che nelle, nei materiali ci sia una forte opposizione a chi si vuole opporre per definizione ad ogni mutamento e si rifiuta di vedere come sia necessario, lo so con espressione un po' banale, cavalcare questo mutamento ma attraverso il possesso della conoscenza ed una conoscenza che sia anche da un punto di vista cioè per dire, disciplinare capace di mettere insieme le scienze dure, le scienze applicate e le scienze umanistiche eh? e soprattutto la visione politica di una globalizzazione hm? che non sia semplicemente materiale ma che già preveda hm? che tecnologie di organizzazione delle strutture e libertà e diritti vengano considerate non soltanto istanze eh, ma anche priorità effettivamente necessarie e indissolubili e mi pare che anche nell'intervista ci sia un bel riferimento all'idea che tecnologie, imprese, diritti, pari opportunità vadano interpretate alle luci delle libertà e delle pari opportunità come venne ben fatto senza naturalmente avere una visione passatista, ma nelle Camere del Lavoro del Secondo Ottocento, in cui ci fu il primo grande cambiamento. Non si trattava più di riferirsi ai, ai privilegi dei, dei vecchi mestieri, ma di vedere le discriminazioni come ostacolo alla determinazione e combatterle ovunque e in chiunque queste discriminazioni si presentassero. E quindi mi è piaciuto molto questo. Riguardo al passato, per guardare ben oltre e quindi uscire dalle gabbie degli inquadramenti professionali, pensare a una riqualificazione delle professioni e l'accesso continuo alla formazione eh, di tutte quelle grandi masse di lavoratori e lavoratrici che sono periodicamente escluse dal mercato del lavoro, e in modo tale da trasformare anche, eh, almeno come utopia se vogliamo, però realizzabile, anche questa sfida della conoscenza in una vera sfida politica per una nuova sinistra che sia appunto socialista e libertaria. Grazie. Grazie Barbara anche per i tempi mantenuti. E io darei la parola ora a Stefano Musso per la sua comunicazione. Grazie. Ovviamente grazie a tutte e a tutti coloro che ci sono attivati per organizzare questa molto interessante presentazione eh, dopo le cose molto sagge e molto ben eh, argomentate eh, che, che abbiamo già sentito io provo a dire eh, molto semplicemente eh, che cosa mi sembra che oggi il pensiero di Trentin ci dica eh, e, mh, oltre al metodo cui ho fatto riferimento prima a Sante Cruciani eh, direi che c'è un aspetto di visione che ci viene regalata da Trentin eh, cioè questa idea che la libertà venga prima quindi che sia un primus che, che va coltivato eh, ci offre una, una prospettiva di azione ci dà un orizzonte anche l'idea che non bisogna, aspettare due, non bisogna fare la politica dei due tempi no? è che bisogna iniziare a costruire il socialismo oggi ci dà una prospettiva ci dà una speranza, come dire no? un sogno da realizzare cominciamo adesso a cambiare le cose e le cambiamo in direzione appunto di un socialismo che dovrebbe puntare a, li, a realizzare eh, una, una libertà nel lavoro un'autorealizzazione della, della persona attraverso l'attività che, eh, che più determina l'identità eh, degli individui e delle persone. E, come dire, no, si potrebbe anche fare un, un riferimento a, a Primo Levi, no? quando Primo Levi mette in bocca Fausone l'idea che eh, il massimo di felicità sulla terra in fondo lo si può ottenere quando si si riesce a svolgere un lavoro che dà soddisfazione in parole molto, molto banali molto semplici ma ecco riuscire a realizzare questo obiettivo per la maggior parte possibile delle persone per tutti eh, come finalità eh, ultima eh, questo è, è, una, è una prospettiva no? eh, conferisce un orizzonte all'azione eh, di, di una sinistra eh, che come dire, nel, nel, dopo il crollo del muro e non solo, già prima, insomma, no, ha saputo vedere una sinistra libertaria che ha saputo vedere le pecche e i problemi eh, di un socialismo realizzato quale quello che eh, è storicamente si è verificato nel, nel, nel, mondo, nel secondo mondo, diciamo, nelle, nelle classificazioni delle Nazioni Unite. Allora. È il sogno di cominciare a realizzare con azioni progressive poco alla volta una società più giusta che dia come diceva giovanni mari no? intanto delle condizioni eh, di partenza il più possibili uguali eh, che eh, eh, conferisca e garantisca diritti eh, reali alle persone e naturalmente però per realizzare questo il conflitto probabilmente eh, è necessario, si faceva riferimento prima, Barbaria faceva riferimento alla libertà eh, di, di, di esercitare un conflitto, eh, perché siamo in una società che ha vissuto dei processi di individualizzazione molto forti, drammaticamente forti, legami comunitari che ancora alcuni decenni or sono guidavano diciamo, e regolavano eh, la vita di molteplici individui e persone, famiglie. E oggi sono venuti largamente meno, c'è una spinta molto forte appunto all'individualizzazione, come sappiamo, e questo fa sì che una prospettiva di eh, mobilitazione intorno al valore della libertà che, che, che Trentin ci suggerisce implica un conflitto. E questo conflitto... Innanzitutto, eh, probabilmente finirà per essere esercitato, se si riuscirà ad esercitarlo, eh, sulla direzione che prenderanno le nuove tecnologie. Eh, recentemente è stato tradotto in Italia un bel libro di Carl Benedict Frey che si intitola La trappola della tecnologia, ma poi c'è un sottotitolo ed è una storia che parte addirittura dall'età preindustriale per arrivare ai giorni nostri in cui l'interpretazione è un po' rigidamente tecnologista no? Nello, nel, nel, nel, nel mutamento storico che si è verificato, però eh, lui opera questa distinzione fra tecnologie sostitutive e tecnologie abilitanti. No? Eh, ora, il problema è che nel suo lavoro sembrerebbe quasi che l'essere abilitante o l'essere sostitutiva delle tecnologie cioè tecnologie che sostituiscono semplicemente il lavoro umano e tendenzialmente rischiano di creare disoccupazione e tecnologie abilitanti che invece arricchiscono eh, le competenze eh, dei lavoratori e eh, promuovono un livello di sviluppo più, più, più generale e più, più egualitario o perlomeno insomma dove i benefici si allargano a gruppi più ampi di popolazione. Ecco, sembra quasi nel suo lavoro che sia una caratteristica intrinseca alla tecnologia l'essere abilitante o l'essere sostitutiva. No? Invece presumibilmente per far diventare abilitanti le tecnologie eh, bisogna lottare, bisogna lottare perché le tecnologie prendano certe direzioni, perché la ricerca prenda certe direzioni, perché l'uso delle tecnologie prenda eh, delle direzioni che, appunto, favoriscano la partecipazione, la libera partecipazione dei, dei lavoratori, di chi con le tecnologie ha a che fare. E, e allora è una battaglia culturale, eh, oltre che una battaglia eh, sindacale politica che si prospetta, perché eh, alcune ricerche, eh, ad esempio sull'introduzione delle tecnologie informatiche nel mondo dell'automobile oggi, fanno vedere come ci siano anche all'interno del management, eh, delle differenti eh, prospettive. C'è chi ritiene che l'esperienza del lavoratore sia sempre meno eh, necessaria e ci si possa fare poco affidamento, che sia meglio eh, far, eh, basarsi sugli algoritmi, sull'intelligenza artificiale per decidere eh, come, un, come una macchina va fatta funzionare, quando va fermata, quando va fatto l'intervento di manutenzione, quando vanno o, o fatte certe operazioni di lavoro. Altre eh, altre visioni invece eh, puntano molto di più sull'esperienza del lavoratore eh, che vede le variazioni di temperatura, che vede le variazioni ambientali, che conosce eh, la macchina e gli stessi manager in certi, in certi casi eh, danno molto più potere di intervento al lavoratore che non qu quanto facciano eh, altre culture manageriali. Dunque, ecco, credo che in qualche misura eh, su questo si possa aprire eh, una battaglia di tipo, di tipo culturale, di tipo politico eh, e di tipo sindacale. Eh, C'è un problema molto grave legato alle nuove tecnologie che è già stato sottolineato da, da Giovanni, quello della polarizzazione del mercato del lavoro e eh, cioè tra come dire diciamo, diciamo, lavoratori della conoscenza eh, per dirla molto brevemente e, e, e lavoratori dei servizi poveri diciamo lavoratori poveri dei servizi poveri ecco e qui e, e il, il problema è molto serio eh, perché certo uno può affrontare la, la questione dal punto di vista della pari, de, de, delle pari condizioni di partenza e degli incentivi alla mobilità però restano delle occupazioni eh, che hanno un contenuto di conoscenza piuttosto limitato eh, che mh, potranno forse in futuro essere robotizzate, essere computerizzate eh, si potrà forse ci si potrà forse liberare da una parte di queste mansioni ma certo eh, la prospettiva è molto al di là nel, nel tempo e non è immediata e dunque forse, ecco, a mio parere, per questi tipi di, eh, di, di mansioni, innanzitutto naturalmente ci vuole una, eh, una retribuzione adeguata in termini di, eh, di diritti, di condizioni di esercizio del lavoro. Se il lavoro non riesce ad essere quello di Faussone, insomma, no, quello qualificato e che richiede un'intelligenza viva da parte del lavoratore, quel lavoro, chi si dedica a un lavoro di questo tipo eh, va premiato. Quindi c'è un problema redistributivo eh, nei confronti di questo tipo di, eh, di, di, eh, di lavoratori e probabilmente nel tempo, se in parte queste mansioni potranno essere computerizzate, c'è anche un problema di eh, lavorare meno lavorare tutti, perché no? No? Eh, ora è vero che Trentin su, questa, su questo slogan che era diventato di moda alla fine degli anni 70 in Francia soprattutto no? era molto critico perché indubbiamente il lavoro è il momento più significativo di realizzazione della persona, eh, cioè di un individuo che vive nella collettività, che vive di relazioni, che non, che, che, che non è un, una, una, una monade. Eh, e però... Eh, e però in certe condizioni e date certe mansioni probabilmente eh, è una prospettiva questa che io tenderei a non scartare eh, e, e, in, e, e, e, fin dall'inizio no? ma a studiare probabilmente sarebbe interessante riprendere anche eh, quel tipo di, di, eh, di eh, eh, prospettiva eh, noi sappiamo che viviamo in una società eh, quelle, diciamo, dell'Europa mediterranea, soprattutto, che hanno un sacco di eh, persone che sono fuori dal lavoro, fuori dalla formazione, eh, che probabilmente eh, vivono eh, in parte di attività al limite del lecito o di lavoro nero o, o, o, o si basano su, su redditi accumulati dalla, da, dalle famiglie. Insomma, i giovani NEET sono un problema gravissimo, per, per, per il nostro paese e, e anche per la Grecia, per la, per la Spagna, in parte per il Portogallo e così via. Ora, a fronte di, eh, di, di queste situazioni, occorre anche una, una battaglia culturale eh, e politica che intanto offra delle prospettive eh, a queste persone e che, che non si limiti, cioè, insomma, a, a come dire, no, bollarle come coloro che in qualche misura sembrano essere parassiti della società, bisogna offrire loro delle prospettive, ma bisogna anche, come dire, modificare le mentalità. Bisogna, eh, bisogna smetterla con, io lo dico brutalmente, perché cosa vuol dire reddito di cittadinanza? Eh? Allora, vogliamo creare un sussidio di disoccupazione serio, vogliamo. e che contemporaneamente propongano, a volte anche spingano un po', no? A intraprendere percorsi di formazione, percorsi di formazione percorsi di, formazione, percorsi di formazione. Eh, Ecco, eh, l'assistenza pur semplice eh, io la vedo eh, in termini molto negativi proprio perché non promuove quel tipo di prospettiva di autoliberazione della persona nel lavoro che è l'aspetto centrale del pensiero di Trentin e che mi sembra eh, l'obiettivo che ancora oggi sia molto valido che lui ci ha, ha proposto, eh, come dire, eh, teorizzandolo anche nella forma eh, molto precisa, molto puntuale, che Giovanni Mari ci ha magistralmente riassunto, poco, poco, poco anzi, e questo obiettivo deve essere appunto un po' il faro che ci guida, no? una prospettiva di azione, se vogliamo un sogno da realizzare, un'utopia concreta per l'appunto, no? che dia senso alle iniziative in campo politico e sindacale che noi cerchiamo, e culturale, che noi cerchiamo di mettere in campo. Grazie grazie a Stefano e darei a questo punto la parola ad Alessandra Pescarolo per lui. sì grazie per... grazie mille grazie mille anche per l'invito in particolare a Giovanni e alla CGL eh, sono molto contenta di partecipare a questa interessante discussione il libro mi è piaciuto molto e mi sono piaciuti i commenti e anche le domande e commento di Pino Ferraris, che sono empatiche con Trentin, ma sono anche di una chiarezza e di una limpidezza meravigliosa. Eh, il cuore del pensiero di Trentin, secondo me, è eh, tuttora condivisibile, eh, eh, è, è anticipatore e assolutamente attuale. Eh, una proposta che direi che non deve essere, come in parte ha detto, hanno detto anche altri, anche Stefano, una proposta che è da rilanciare non solo nei sindacati e nei partiti di sinistra, ma deve in qualche modo eh, trovare una, tra, una trasversalità alla società o almeno essere, eh, eh, riconquistare la maggioranza eh, del, delle menti e delle persone. Eh, e il progetto appunto fascinoso è quello di, di, di, di, di sfuggire alla politica dei due tempi, che fa pensare che solo con la conquista eh, del potere eh, o in modo rivoluzionario o in modo democratico si possa rilanciare la libertà del lavoro. Ecco, eh, a, sottolineo, eh, di passaggio che anche eh, Trentin per cenni fa dei cenni al fatto che sia le 150 ore sia lo Statuto dei lavoratori hanno pienamente fatto parte di questo progetto e questo non si può dimenticare. Eh, eh, vorrei dire qualcosa su Marx eh, perché mi sembra che Trentin in parte, eh, cioè voglia, come sempre, vogliono. Eh, i pensatori rivoluzionari della sinistra rifarsi a mars ma un po lo sopravvaluta perché eh, la politica dei due tempi nasce già in mars eh, eh, per, con una teoria del capitalismo visto come motore dello sviluppo delle forze produttive almeno fino a un certo momento e poi appunto e, e invece eh, un rimandare al dopo la conquista del potere, lo sviluppo libertario della persona eh, promesso soprattutto nei Grundrisse. Eh, Marx pensa che razionalizzando la fabbrica e creando il lavoro astratto ed alienato si sprema quel plusvalore che poi è utile all'accumulazione e a quello che lui chiama la riproduzione allargata contrapposta alla riproduzione semplice quindi si aumenta, può aumentare la ricchezza eh, proprio grazie allo sviluppo delle forze produttive agito fino a un certo momento storico dal capitalismo eh, però appunto eh, Marx già rispetto al suo tempo sottovaluta la dimensione qualitativa del lavoro produttivo eh, eh, Marx è Molto fabbricista, non vede il lavoro di cura non pagato nella famiglia, ad esempio. È proprio intrinseco al suo pensiero che considera produttivo il lavoro produttivo di plus valore, la sottovalutazione del lavoro dei servizi che producono plus valore no. Non per il capitalista, che questo è importante per Marx e per la sua definizione di lavoro produttivo, ma direttamente per il lavoratore e la lavoratrice e creano sviluppo non semplicemente di produzione semplice, perché creano per esempio. Per esempio mi, mi soffermo sul lavoro femminile perché questa appunto è un po' la, la mia torsione. Per esempio appunto il lavoro femminile, come ha sottolineato Nancy Folbr, parlando di, di Smith, ma in modo così estensibile secondo me a Marx, non vedono che la funzione di socializzazione alla cooperazione sociale della persona nasce nell'educazione familiare, eh, eh, questo non è eh, funzionale alla riproduzione semplice, è anche funzionale alla riproduzione allargata e anzi a un adattamento oh, del lavoratore, della lavoratrice alle nuove esigenze dello sviluppo, non vede neanche come il lavoro formativo pagato nella scuola Scusa, scusa Raimonda, ma scusate, ma chiudi? Io sento, mi sento lì. Scusate, eh. scusatemi tanto, ma mi sento rimbombare. Mm. Allora, appunto oh, non vede appunto eh, l'importanza della scuola e al di là della semplice. Eh, definizione di capitale umano che non condividiamo evidentemente però appunto la scuola eh, eh, scusate io devo fare una operazione sì. va bene questo ti ringrazio allora eh, mi sposto scusatemi eh. Eh, no, cioè non vede che anche qui c'è un plus valore eh, perché le conoscenze scientifiche e come diceva Barbara Henry umanistiche sono un motore produttivo oh, di ricchezza ma anche di eh, socialità di capacità cooperativa di, eh, di libertà eh, lo stesso Trentin, ma forse qui è che io non lo conosco abbastanza, parla per ceni delle pari opportunità, ma non mi sembra che per quanto riguarda il lavoro delle donne abbia uno sguardo concreto dedicato al lavoro pagato e non pagato nel settore della cura e dell'istruzione. Eh, cioè non mi sembra che, eh, che nella concretezza del suo pensiero eh, ci sia spazio per questi luoghi di lavoro che sono anch'essi appunto luoghi di lavoro non lo è soltanto la fabbrica eh, e in particolare e in generale forse mi sembra che i modi per ottenere la riorganizzazione dal basso e la conquista dal basso della libertà siano visti eh, meno concretamente non troppo concretamente in particolare vedo una sottovalutazione della forza del capitalismo eh, portatore della tecnologia e della dislocazione globale della produzione. In realtà a continuare a delegare l'innovazione al capitalismo a mio avviso è contraddittorio con un progetto di liberazione. Sono d'accordo con Musso eh, eh, su una battaglia culturale che deve essere fatta sull'uso della tecnologia che appunto è una variabile cruciale eh, di, una, di, un che di un percorso che porta alla libertà all'interno del lavoro. Eh, Trentin eh, vede una possibilità di liberazione del lavoro ehm, dall'alienazione, dalla mancanza di, cre di creatività proprio nella terza rivoluzione tecnologica del lavoro, ma come ha detto Barbara sopravvaluta eh, l'unilateralità di questa prospettiva forse sottovaluta anche se non Rifkin che certamente è un autore che poco problematicamente lega la fine del lavoro al progresso tecnologico ma eh, la realtà di una riduzione delle, eh, della domanda di lavoro nelle aree più informatizzate dell'industria e dei servizi che sono molto produttive e quindi hanno meno bisogno di lavoro eh, noi sappiamo, ma di questo ha già parlato Mari con il discorso sulla polarizzazione del lavoro eh, che eh, ci sono dei nuovi lavori servili eh, e alienanti eh, dai call center alla grande distribuzione alle pulizie al, eh, abbiamo poi l'esempio eclatante della logistica in questi giorni anche la redistribuzione eh, al suo culmine d'altra parte è stata libertà. Lo riconosce anche Trentin ma solo in qualche passaggio. Eh, pensiamo alla politica della sinistra anche per l'aumento della scolarizzazione che è la premessa di una partecipazione al lavoro e come ha mostrato a mio parere Ronald D'accordo un pensatore che magari alcuni di voi di cui alcuni di voi magari rifiutano il pensiero eh, però eh, è anche vero che per vero riguarda i che poveri, quanto riguarda poveri paesi poveri, i lavoratori poveri o le popolazioni non occupate, povere, che non occupate povere di che sono ancora di un percorso di sviluppo, i un eh, sono. di sviluppo i valori sono sembrerebbe in tutto il mondo ancora dei valori materialisti che puntano alla crescita eh, dell'occupazione, dell all'arricchimento dell materiale, alla carriera se vogliamo il pensiero eh, di Trentino va dunque proiettato in avanti nelle seconde e nelle terze generazioni dello sviluppo che sperimentano sulla loro pelle una nuova involuzione verso lavori fortemente subordinati, ma hanno anche un desiderio di libertà che almeno finora eh, è stato irriducibile alla loro condizione materiale, che, che infatti non è accettata. E questo appunto è, un, e qui c'è effettivamente un problema di rilassamento, allacciare un rapporto che è stato reciso sia per condizioni esterne oggettive sia forse anche per una mancanza di attenzione da parte dei partiti e sindacati almeno nel passato poi vorrei parlare un attimo della, della, del rapporto di Trentin col mondo cattolico e con la cultura cattolica ci sono ceni interessanti nei testi di Cipriani e di Mari sul rapporto di Trentin con il personalismo cattolico francese, Emmanuel, Mounier e Maritain. Ma in Italia, e questo lo sapete tutti, questo pensiero è stato un importante pilastro della Costituzione. Eh, la sinistra democristiana con questo riferimento smussò la visione rigorosamente classista di Togliatti che voleva aprire il testo con le parole l'italia è una repubblica di lavoratori ispirate anche se in modo più morbido a quelle delle costituzioni sovietiche pensiamo a quella del 1936, l'unione sovietica è una repubblica di operai e contadini questo era un discorso limitativo eh, dei diritti ai lavoratori manuali eh, il gruppo rossettiano soprattutto mortati e la pira vedeva invece nel lavoro una componente indispensabile dello sviluppo della persona e vedeva nello Stato un attore responsabile di garantire questo diritto ma anche gli altri diritti sociali collegati si parla apertamente di diritti sociali nella Costituzione e ne parla forse più degli altri la Pira il silenzio su questo passaggio nei testi di Trentini e su Trentini mi crea un interrogativo Forse, anche se Trentino ha stretto rapporti fecondi con i sindacati cattolici, il suo pensiero resta molto interno, tutto sommato, alla tradizione socialista su questo punto, comunque non, non ingloba, non interagisce eh, con la storia italiana alla luce eh, dei suoi reali sviluppi, che poi hanno, la Sinistra Cattolica è stata insieme a Brodolini e a Giugni. Eh, fautrice dello statuto dei lavoratori e, e anche la critica al compromesso storico. Certamente può darsi che se io che non l'ho capita perché c'è solo un cenno rapidissimo nei testi che ho letto, però mh, francamente vorrei capirla meglio, non ne ho capito per le profonde ragioni. Eh, quindi mi chiedo e chiedo a voi se ci sarà tempo quale sia stato il rapporto di trentin con il pensiero cattolico. Mmh, il quale appunto pensiero cattolico eh, vedeva nella religione il cemento coesivo eh, che, eh, che poteva portare all'interazione fra solidarietà e libertà. Eh, e mentre invece appunto eh, eh, vedeva che questo pensiero coesivo agiva in tutta la società, non soltanto eh, nel, nei luoghi di lavoro. Poi appunto un cenno al tema della libertà che viene prima, ma qui credo che sia scontato dire che per Trentino la libertà viene prima, ma in realtà anche per lui, come per tutta la sinistra, viene dopo, e cioè viene eh, con la democrazia, perché eh, noi sappiamo che la libertà viene veramente prima negli assetti, eh, cioè nel, nel pensiero liberale, dominista, giusnaturalista, che poi eh, ha le sue concretizzazioni nei codici civili ottocenteschi, i quali eh, creano un rapporto di lavoro illusoriamente libero in realtà eh, basato su un totale squilibrio di potere fra lavoratori e datori eh, di lavoro e quindi appunto la libertà avanza con la democrazia, eh, eh, con, con la legge sul contratto di lavoro a tempo indeterminato per gli impiegati del, 19, del 1919 e poi con quella universalistica e purtroppo ormai eh, Lontana uh, sul contratto a tempo indeterminato come contratto standard del 1961. Ehm, ecco su questo piano, uh, trovo un po' riduttiva anche la critica alle socialdemocrazie, che tutto sommato eh, eh, ho sempre avuto l'impressione che vengano criticate da tutta la sinistra con motivazioni eh, non del tutto esplicite e chiare. Eh, eh, ecco oh, poi alla fine eh, ultimo tema il, la domanda di lavoro nella società dell'informazione effettivamente anche se è giusta la critica a Rifkin eh, il, la, la, situ la situazione attuale pone un problema di domanda di lavoro se la produzione industriale diventa snella cioè snella di operai cioè basata su poco lavoro allora l'offerta di lavoro a basso costo tende a crescere a riversarsi sui servizi e in questo uh, riversarsi il capitalismo trova nuove possibilità di sfruttamento basate ancora su quello che Marx chiamava valore assoluto o ha già parlato Marx, ha già parlato Mari, beh c'è solo una, una I di differenza, eh? Marx-Mari, ha già parlato Mari eh, della polarizzazione della domanda di lavoro, ma insomma appunto eh, tornano i cattivi lavori, lo sappiamo, e e si discute sul valore del lavoro nell'ambito eh, eh, dello sviluppo della personalità umana perché eh, eh, mentre eh, molti studiosi eh, che ora non nomino ma sono molto importanti insistono sulla necessità che la personalità si sviluppi anche sulla base del lavoro eh, Gorz eh, aveva in qualche modo prefigurato per esempio un'idea diversa eh, che non escludeva il lavoro ma lo poneva in seconda fila e questo pensiero in fondo ha avuto la sua, diciamo, eh, il suo degrado politico in formazioni che conosciamo come i 5 Stelle eh, che appunto hanno accolto senza riserve tutto il pensiero sul declino del lavoro. E' interessante appunto che dalla mancanza di lavoro nella prima rivoluzione industriale sia nata un pensiero materialista diffuso mentre invece oggi possa nascere anche il rifiuto del lavoro in una società complessivamente più produttiva e con potenzialità forti di redistribuzione verso i non lavoratori nasce una, una tendenza nuova che è eh, il rifiuto del lavoro. Eh, e poi va bene, oggi il problema più complesso da affrontare è certamente quello della globalizzazione, eh, che la politica, una politica internazionale dovrebbe riuscire a contenere e regolare ma risultati, i risultati sono molto imprevedibili e probabilmente ciclici, qui dobbiamo rinunciare a un pensiero lineare che si proietta sul futuro a partire da tendenze attuali ma capire appunto che eh, è possibile che saremo di fronte a dei cicli eh, eh, di, di, di aumento e declino della domanda che peraltro dipende anche dalla demografia globale, insomma, il squilibrio fra domande e offerte di lavoro dipende anche dalla demografia globale. Eh, in ogni caso, per concludere, riaffermo che la direzione indicata da Trentin resta valida per oggi, eh, ma che il contesto attuale ne mostra anche la difficoltà. Con ciò concludo. Grazie Alessandra. Io vorrei dare la parola a Marcelle per un ringraziamento. Prima di dare la, la parola per le conclusioni a Susanna Camusso, che saprà ovviamente riprendere tutta la discussione che è stata fatta su Trentin e quindi qualche, farci qualche considerazione sulla presentazione appunto sull'uomo e sulla presentazione di del... Marcelle, a te la parola. Ecco dunque. È la prima volta da, da 13 anni, quasi 14, che sono confrontata in pubblico all'immagine di dirigente politico e sindacale di, di Bruno e Bruno che era anche mio marito. Posso dire che la dicotomia fra i due ruoli che sono sempre riuscita a mantenere viva oggi ha atteso ad attenuarsi parecchio questo per confermarvi che sono abbastanza commossa e che dunque mi vorrei accontentare di, di ringraziare la Tugese della Toscana, i cari professori Giovanni Mari e, e Sante Cucciani e tutti i presenti, e vi, vi ringrazio, vi ringrazio. Grazie davvero della tua presenza e anche delle parole che ci hai detto e, insiste, davvero siamo onorati della tua presenza e a questo punto darei davvero la parola a Susanna Camusso scusate ma mi commuovo anche a Susanna Camusso per provare a tirare le fila di questa presentazione Grazie Dalida, io innanzitutto mi aggiungo ai... Eh, ringraziamenti che tutti hanno, hanno fatto. Partirei da eh, in realtà un ringraziamento di lungo periodo ai Gino Riemma, che in tante occasioni è stato per noi eh, il curatore è dire troppo poco, ma insomma. La colui che amava e continuava a lavorare su, sugli scritti e sul pensiero di Bruno facendocelo conoscere sempre di più fino ad arrivare come dire, ai diari che sono il pensiero che per noi non era, non era esplicito quindi eh, credo che dobbiamo ringraziare chi ha lavorato per questo, per questo libro e anche chi in realtà l'aveva pensato eh, precedentemente proprio come attività fondamentale. Io, la discussione è stata molto ampia come eh, gli, gli scritti di, di Bruno offrono sempre, eh, io devo dire sono rimasta particolarmente colpita da eh, un paio di, di capitoli del diario, che ci sono, dei diari, di questo pezzo dei diari che sono messi in conclusione in cui c'è un'analisi sulla Palestina di una lucidità e attualità eh, direi anche sconvolgente, ma questo come dire ci porta fuori dal, dal seminato di questa, di questa discussione. Eh, la, la discussione è stata ampia anche con, con, con delle letture molto, molto diverse, quindi non è così banale come dire, dire che si possono trarre delle conclusioni. Io proverò invece a introdurre eh, alcuni elementi, anche alcuni elementi di come poi però il pensiero di Bruno eh, informa tante delle cose che la CGL ha fatto, pur essendo assolutamente cosciente delle durissime critiche che in una serie di occasioni Bruno ha eh, fatto sulla, sulla, sulla CGL, eh, sempre come dire segnate però da una prospettiva e da una riflessione, dalla riflessione di pensiero. Uh, eh, partendo da una cosa che io trovo straordinaria perché è l'unico che conosca che non, non cede mai al fatto che ci sono delle parole che lui non usa delle parole del gergo corrente allora come oggi eh, che proprio non, non compaiono mai nei suoi, nelle sue riflessioni, nei suoi scritti nelle sue relazioni che per esempio io ricordo del periodo in cui era in segreteria e segretaria, anzi ancora prima quando era segretario della FIOM, poi quando era in segreteria e segretario. Non parla mai di capitale umano, proprio un termine che non gli appartiene e che non gli viene mai in mente, ma non parla mai neanche di risorse umane. Eh, lui usa anche in questo scritto, ma come usa anche nella, nella città del lavoro, e eh, in altri il termine fattori quando vuole eh, interpretare i meccanismi dell'organizzazione del lavoro, se no ci sono i lavoratori. Eh, quindi, come dire, una, una dimensione che sposta sistematicamente dall'attuale dimensione impresa come omnicomprensivo eh, di tutti i soggetti che la popolano, invece a una dimensione di impresa in cui i soggetti hanno. Eh, poteri differenti ma anche nomi vengono nominati come tali e non eh, resi onnicomprensivi e credo che questa sia per esempio una delle ragioni per cui in tutti i passaggi in cui lui definisce quali sono i diritti necessari per affrontare eh, il tema della libertà nel lavoro come presupposto per dire e affermare che la libertà viene prima lui introduce anche il diritto al conflitto, nel senso che non c'è come dire nessuna eh, idea che questo passaggio basta dichiararlo, gli è perfettamente chiaro che c'è un tema di equilibrio dei poteri molto complesso e che eh, il suo rammarico è semmai che questo non sia il eh, progetto programma della sinistra e non sia spesso il progetto della CGL, cioè da questo punto di vista è eh, come dire, chiarissimo che mh, eh, propone una gerarchia di priorità che non è sempre, eh, sempre uguale, la, la critica all'egualitarismo che per esempio è fortissima nella città del lavoro, all'egualitarismo e alla Uh, e al salario come variabile fondamentale intorno alla quale si può scambiare tutto, che lui nega come, uh, come prospettiva, uh, torna anche se in, dire, in forma molto meno, meno articolata anche uh, nella uh, libertà viene prima. E lui introduce un elemento di cui non ho, che c'è nel, nel testo e anche nei materiali come sono stati definiti che contornano, che contornano il testo, eh, introduce una cosa che invece io credo che sia molto interessante e straordinariamente attuale, eh, che è la distinzione, poi dice devono essere in un rapporto dialettico, tra democrazia economica e democrazia industriale. Eh, non voglio qui eh, riferirmi all'industrialismo, che poi è ancora un altro, un altro capitolo, ma nella distinzione eh, tra i poteri che secondo lui devono avere i lavoratori per eh, poter eh, esercitare questa libertà nel lavoro. Perché eh, lui nel eh, diciamo capitolo della partecipazione ai diritti di informazione eh, propone come dire, una eh, necessità che i lavoratori siano parte delle decisioni strategiche dell'impresa quelle che oggi chiameremmo le decisioni strategiche dell'impresa cioè verso quali investimenti verso quali prodotti quindi da questo punto di vista anche se mh, come dire, la cosiddetta rivoluzione digitale attuale eh, si intravedeva ma non si era ancora materializzata nelle dimensioni in cui l'abbiamo vista e la vediamo attualmente lui come dire, propone il tema che non c'è una possibilità di governare il processo di libertà nel lavoro dentro l'impresa se non si partecipa del come si decide del verso dove e da questo punto di vista per esempio non si può mai attribuire a chi non c'è più delle volontà ma quale straordinaria critica sarebbe oggi al PNRR esattamente l'idea della democrazia industriale e di quali obiettivi ci si propone, di che cosa vuol dire una filiera produttiva, di che cosa vuol dire il modo in cui ci lavori, quali sono le eh, relazioni e anche perché ovviamente questo tema c'è, eh, come eh, organizzi il, eh, il lavoro e come il lavoro può organizzarsi in, in autonomia. E quindi da questo punto di vista, ed è una critica come dire, esplicita al pensiero della, della, della sinistra, alla, eh, alla sua, anche alla, alla stagione del suo lavoro per il programma mh, dei, degli Allora DS, eh, il tema della democrazia economica che in realtà come dire, viene criticato abbastanza con lo stesso ragionamento con cui critica l'egualitarismo salariale cioè l'idea che ci sia solo una, una dimensione economica attraverso la quale tu eserciti una democrazia e un bilanciamento dei poteri e, e lo, mh, non dico contrappone ma lo mette appunto in dialettica rispetto alla democrazia industriale perché nella democrazia economica tu non orienti eh, come dire, quali sono gli elementi e le strategie, ma costruisci un principio di, eh, riequilibrio, di riequilibrio sociale. Io credo che questo sia come dire, una, eh, un tema straordinariamente attuale perché mh, è il tema come dire, del dove andiamo tutti quanti eh, dopo, dopo la pandemia, ma è anche un punto di critica. Al processo di costruzione da allora dei DS, poi eh, della scelta del PD, che ehm, come dire, eh, va di pari passo al suo ragionamento sul trasformismo, alla priorità dell'essere go dell al governo rispetto invece al progetto di società e della prospettiva. Invece, vorrei passare a delle parole che lui usa, eh, usa nella. Eh, nel ragionamento su eh, come si determina libertà nel lavoro e quali sono le caratteristiche che la determinano un po' anche per come dire Provare a dare un'altra chiave di lettura di questa discussione che si stava giustamente facendo rispetto all'orario di lavoro, alla riduzione dell'orario di lavoro. Non c'è dubbio che Trentino non ha mai apprezzato la linea del lavorare meno, lavorare tutti, eh, peraltro quel dibattito come dire, a, noi è molto, a noi in CGL è molto presente perché fu una parte della, della discussione e anche della sua direzione. Eh, del, della CGL ma mi pare che invece lui provi a ragionare della differenza che c'è tra eh, quando si poteva come dire scambiare tempo e salario e quando invece eh, il tempo non è più quella stessa unità di misura. Proponendo due livelli di riflessione però sul tempo, uno quello che riguarda appunto la qualità di quel tempo, quindi l'autonomia, l'autodeterminazione tutto il processo sulla conoscenza e eh, dall'altro il fatto che però, perché individua da questo punto di vista che cosa ha significato la rivoluzione informatica, il governo del tempo come tempi diversi che non si devono sovrapporre, che non era una riflessione almeno a mia memoria così, uh, così usuale nella fase in cui si discusse di di riduzione d'orario, perché è una dimensione come dire, in cui l'idea che ci sia un tempo per sé, eh, tema per esempio molto caro alle donne, eh, diventa uno degli elementi su cui tu proponi una dimensione di governo del tempo. Quindi non un'idea che la conoscenza è l'unico strumento attraverso il quale tu affermi eh, un, un, una libertà del, nel lavoro, ma l'obiettivo della libertà nel lavoro si compone di una serie di tasselli eh, che vengono caratterizzati. Eh, ultime due, come dire, eh, due riflessioni. Come si afferma tutto questo? Uh, Trentin è radicale nella sua critica al tema mezzi di produzione, dice esplicitamente come dire, che la socializzazione dei mezzi di produzione non ha determinato libertà nel lavoro, autonomia e processi di autodeterminazione. Quindi, da questo punto di vista, lui individua nella contrattazione poi e nelle modalità con cui tu intervieni rispetto all'organizzazione e alla costruzione di quegli elementi che ha una. Uh, punto di partenza per lui fondamentale, era quello su cui forse si appassionava di più e cioè formazione permanente, acquisizione di conoscenze, diritto alla formazione come diritto di ogni singolo oltre che della collettività eh, del lavoro, ma eh, si guarda bene, anzi c'è in questo una critica che parte ancora dalla famosa affermazione di eh, Claudio Martelli, c'è una critica invece alla eh, deriva progressiva per cui invece di parlare di competenze e di diritto alla formazione si parla di meritocrazia che lui nega come elemento che tant'è che dedica invece grande parte al tema uguaglianza di opportunità parità, pari opportunità come elemento che ri, ridefinisce diciamo così il ehm, il muoversi verso l'uguaglianza della uh, sinistra oltre che ovviamente del, uh, del sindacato. Quindi da questo punto di vista io ogni volta mi, mi stupisco, forse dovrei smettere di stupirmi, ma um, ci sono uh, come dire, elementi nella individuazione del progetto e della strategia che anticipano uh, ciò che è avvenuto poi successivamente, ciò che si è verificato Uh, e questo mi porta all'ultima anticipazione. A un certo punto, lui descrive: adesso non mi ricordo se nel testo o in una delle interviste, ma lui descrive gli incontri con i nuovi lavori. Mettiamola così: io non dimentico mai che, come dire, Bruno fu tra i fautori della uh, decisione di fare una categoria che si chiama Nuove Identità di Lavoro, cioè del. Uh, Bisogno che aveva il sindacato di confrontarsi con una serie di soggetti che non erano noti e di caratteristiche, con caratteristiche che erano differenti. Ma al di là della sua eh, m, intuizione allora e poi dell'attuazione di questo progetto, lui dice incontrando questi eh, lavoratori nelle varie occasioni, confrontandomi con loro, e con le loro condizioni di sfruttamento, di svuotamento del, del lavoro, di ehm, non accesso alle conoscenze e eh, alla formazione, però ho anche ricavato, lui dice, un messaggio che eh, questi lavoratori non avevano nessuna intenzione di tornare alla dimensione del lavoro subordinato come dimensione che li avrebbe eh, fatti apprezzare. Tema, argomento che è stato ampiamente usato poi per eh, come dire, costruire invece e generare eh, tutte le forme, le forme di precarietà, che però lui utilizza per fare tutt'altro ragionamento, e cioè quello del bisogno eh, di avere un nuovo codice delle regole del lavoro delle regole fondamentali, potremmo chiamarlo nuovo statuto, lui è un difensore attento dello statuto dei lavoratori, lo si vede anche lungo tutto il testo di La libertà viene prima per dire che c'è un passaggio essenziale che è quello che non sia la tipologia di contratto così come ha ovvio e quasi scontato negli anni 70, che determina l'avere dei diritti e una riconoscibilità eh, come, come lavoratori. E questo è eh, come dire, un tema straordinariamente importante, noi diamo per scontato nella nostra discussione Bruno Trentini il sindacato dei diritti, perché fu lui come dire, che costruì eh, la politica della CGL sul tema, della, sulla dimensione dei diritti, dimensione dei diritti che non era esclusivamente lavorista. Eh, penso all'ufficio Nuovi Diritti, che anch'esso dobbiamo al, al tempo di Bruno Trentini, a una discussione sulle grandi dimensioni che eh, cambiavano e eh, alla complessità delle persone. Eh, ma mh, il, il tema dei diritti è sempre stato anche una grandissima discussione. Io credo in parte tuttora è risolta tra diritti collettivi e diritti individuali. E quindi eh, è tema che si ritrova tutto perché nel momento in cui si ragiona di libertà nel lavoro, di forme di autonomia, di autodeterminazione, di lavoro come dire, in cui la responsabilità lui la, la, la dice a un certo punto così, la, le maggiori responsabilità eh, che derivano dal uh, mutamento del lavoro devono tradursi in possibilità di accesso alla conoscenza ma anche in termini di autonomia e qualità del proprio, del proprio lavoro come sempre rifiutando una dimensione esclusivamente economicista e proponendosi un problema di, eh, qualità, eh, di qualità del lavoro eh, lui propone una dimensione individuale dei diritti cioè nessuna dimensione collettiva può determinare il fatto che non ci sia la possibilità dei singoli ad avere diritti guardate questa è una discussione complicatissima però a noi molto nota perché io Bruno Trentin che si scaglia contro gli accordi sul salario d'ingresso per i giovani me lo ricordo e me lo ricordo esattamente in nome di una contrattazione collettiva che non poteva sottrarre diritti individuali dei lavoratori ad avere uguale retribuzione, equa retribuzione rispetto al fatto che erano entrati prima e non, e non erano già lavoratori di quella, di quella impresa. Il primo caso fu un famoso accordo a Torino che determinò letteralmente la sua ira, diciamo, perché mi sembrava che i toni fossero più quelli che non di una eh, normale, normale dialettica. E, ed è su, esattamente sul tema, come dire, dei diritti che devono crescere e devono questi sì redistribuirsi, eh, che, come dire... Non solo c'è la dimensione sindacato dei diritti di Bruno Trentini, ma c'è l'idea che c'è un diritto che in qualche modo viene prima, per lui, prima di tutti gli altri, che è quello alla formazione, alla conoscenza, eh, che è un diritto individuale delle persone, una necessità, ma è anche eh, l'idea che quello è una parte di quella che lui definisce democrazia industriale, cioè la democrazia industriale non è solo ed esclusivamente come tu determini la eh, politica di quella impresa in cui sei, ma è anche che cosa vuol dire il rapporto con la ricerca, con eh, l'utilizzo e quindi probabilmente nell'evoluzione digitale eh, avrebbe come dire, proposto temi che oggi sono nella discussione eh, molto più del sindacato che non della politica che poi come dire, rag raggruppiamo nella tesi del contrattare l'algoritmo cioè del non accettare una neutralità dei modelli organizzativi e dei modelli di digitalizzazione ma invece del sapere che eh, la tecnologia, l'innovazione tecnologica non essendo neutre possono essere indirizzate in una direzione o in un'altra e tu non hai qualità del lavoro, autonomia, libertà nel lavoro se non provi ad indirizzarle, se lasci solo come dire, alla tecnologia che peraltro è al servizio di scelta delle imprese, adesso non è che nasce sotto gli alberi e noi la, traslo la traslochiamo. E quindi credo che in realtà il, il tema che io penso che sia straordinariamente importante, perché così come penso che il lavoro è parte dell'identità delle persone, ma eh, il lavoro è eh, anche come dire, contrattabile, cambiabile, eh, innovabile, ma anche eh, vero in termini di identità per le persone di riconoscimento per le persone se è anche un lavoro in cui puoi realizzare delle tue ambizioni qualunque esse, qualunque esse siano eh, allora questo ha molto a che fare con il fatto che i diritti debbano essere in capo alle singole persone debbano essere universali non possono essere connessi che poi peraltro è l'ispirazione della carta dei diritti universali eh, dei lavoratori e delle lavoratrici che la CGL ha proposto esattamente eh, pensando che non era sufficiente una dimensione difensiva rispetto agli assalti che c'erano ai diritti del lavoro, che ci sono stati e che ci sono ai diritti del lavoro, ma bisognava ripensare una struttura mh, compiuta sul, sull'insieme, quindi da questo punto di vista io credo che eh, forse eh, sicuramente Bruno pensava questo, che non ci sia stata una sua capacità di influenzare un percorso della, della sinistra e non c'è dubbio che è così e che tutte le critiche sul trasformismo si siano drammaticamente tutte realizzate, però è indubbio che continua a informare significativamente il pensiero del suo sindacato. Grazie Susanna, grazie. grazie a tutti, vorrei ringraziare anche da parte di Luciana eh, che appunto sì, ha partecipato certo. con noi, Luciana la moglie di Gina Diemma che ha partecipato con noi e che appunto mi ha messaggiato ovviamente che gli è piaciuta molto questa discussione quindi ringrazio davvero tutti e credo che questa presentazione di questo libro eh, ancora una volta per tutti i contributi che sono arrivati ci ha messo di fronte davvero a quello che ha rappresentato quello che rappresenta davvero il pensiero Trentino, e quanto questo è di grande attualità e per questo è fondamentale ovviamente eh, ricordare cioè mh, trasmetterlo anche no? e, e quindi studiarlo e proprio per questo io vorrei ringraziare tutti voi e tutti coloro che ci hanno seguito davvero darci appuntamento ad ottobre per, una, eh, per un convegno dedicato ovviamente alla figura di Trentin che abbia degli spazi un pochino più ampi di discussione eh, con questo io saluto ma ricordo anche l'altro appuntamento dei diari di Trentin del libro di diari Trentin che noi presenteremo ovviamente insieme agli stessi che abbiamo presentato oggi eh, esattamente martedì 13 luglio alle ore 17 in videoconferenza quindi ringrazio e proprio nella settimana del trentino vi ricordiamo e vi chiediamo anche di partecipare a questo incontro Gra grazie e buona serata grazie, a voi, grazie, a grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti